Pace e bene cari fratelli e sorelle, bentrovati! Celebriamo la solennità della Pentecoste, ovvero sia del dono dello Spirito Santo che si posa sulla Chiesa Nascente inabitando il cuore del credente. Ospite dolce dell'anima una bellissima definizione dello Spirito Santo che siamo chiamati a riscoprire sempre più, dato che dal giorno del battesimo ne siamo diventati Tempio e Dimora. Il Beato Carlo Acutis, alle sue amiche adolescenti, amava ricordare e le convinceva di non banalizzare il loro corpo, ricordando loro che è Tempio dello Spirito Santo. Partiamo da una cosa, chi è lo Spirito Santo? Ecco, in seno alla Santissima Trinità potremmo dire che è amore personale, amorevolezza divina che unisce padre e figlio. Il padre ama il figlio, si dona tutto a lui nello spirito, il figlio accoglie quest'amore e vi corrisponde con docilità. Ecco, lo Spirito Santo è quest'amore che unisce i due, è il donarsi stesso di Dio. Dunque, magari inabitando i nostri cuori, lo Spirito Santo ci tira dentro questa comunione d'amore, dentro questo dinamismo bellissimo. Egli riversa in noi l'amore di Dio e muove i nostri cuori a corrispondergli, facendo la sua volontà. Ora, alla luce del Vangelo di questa domenica, soffermiamoci su due opere che lo Spirito Santo porta avanti nella nostra vita. Gesù ci dice... Egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Allora Gesù ci dice lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa. Cosa vuol dire? Che lo Spirito Santo ci aiuta ad approfondire quello che Gesù ha insegnato. Cioè ci aiuta a cogliere sempre più profondamente la portata delle parole di Cristo per calarle nella nostra vita. Guardiamo alla Chiesa, no? Nel corso degli anni, i vari concili, le varie esplicitazioni, nella dottrina, i dogmi e quant'altro, altro non sono che un approfondimento di ciò che già Gesù ci aveva detto. Ecco, lo Spirito Santo, man mano, dirà altrove, Gesù guida la verità tutta intera. Non solo, pensiamo a livello personale. Lo Spirito Santo è come un maestro interiore, che dice Gesù vuole insegnarci ogni cosa, vuole segnarci dentro come vivere da figli di Dio, vuole insegnarci ad amare, ad amare da Dio. Dunque, come affidarci al Padre, come obbedirgli, come amare, come essere più misericordiosi? Insomma, vuole insegnarci tutto, vuole farci santi. Ecco, vuole unirci sempre più profondamente a Dio e insegnarci a vivere in ogni cosa in comunione con Dio. Sant'Agostino faceva un esempio molto bello, lui diceva io sono maestro, insegno, parlo, ma il mio insegnamento riesce ad arrivare fino ai vostri orecchi e non riesco ad andare oltre. Per quello che riguarda me, io quando predico lo faccio per tutti e cerco di farmi capire da tutti. Ma volete scommettere che quando andrete fuori dalla chiesa, alcuni le mie parole le custodiranno e in loro porteranno frutto, in altri invece le mie parole passeranno come se non fossero nemmeno state pronunciate. Oppure potremmo aggiungere a qualcuno colpirà una cosa, a qualcuno un'altra. E merito mio? No. Per quanto mi riguarda, io ho parlato nello stesso modo a tutti. Vuol dire che nel cuore c'era un altro maestro che rendeva testimonianza e che ha impresso quelle parole dentro la vostra libertà, dentro la libertà di quelli che dalla parola del Vangelo sono trasformati. Oppure pensate alla vostra preghiera personale, medito un brano del Vangelo, leggo un testo di spiritualità, magari già l'avevo meditato, già l'avevo letto, ma quel giorno mi dice qualcosa di nuovo, mi colpisce un aspetto nuovo, si accende una luce nuova. Ecco lo Spirito Santo che man mano segna dentro ciò che ci serve. Ora, miei cari, quando è che un insegnante è efficace? Semplificando, presupposto che l'allievo sia in grado ovviamente di intendere, possiamo dire che un insegnante è efficace quando? Quando sa insegnare e quando l'allievo vuole imparare. Tu puoi avere pure come insegnante di musica Beethoven, ma se non ti interessa niente non impari a suonare manco un citofono. Ora, chiaramente Dio sa insegnare e insegna solo cose buone, il problema è volerlo ascoltare avere un orecchio attento, un cuore da discepolo, se io penso di sapere già. E se non sono disposto a cambiare in un determinato aspetto della mia vita, ha voglia che lo Spirito Santo insegni, vorrebbe segnarmi dentro cose meravigliose, ma sono io che mi chiudo a quest'opera, lasciando quell'ambito della mia vita nella mediocrità. Se io volessi riempire una tazza già piena non potrei farlo, così è lo Spirito Santo, se trova un cuore già pieno di sé, lui che è delicato. E discreto passa oltre. Dunque, miei cari, abbiamo bisogno di tanta umiltà per lasciarci scrivere dentro la grammatica dell'amore vero. In secondo luogo, lo Spirito Santo ricorda tutto ciò che Gesù ha detto. Ecco, lo Spirito Santo quando fa questo? In modo precipo nella liturgia. Ad esempio, quando noi celebriamo l'Eucaristia e ascoltiamo la parola di Dio. Quell'ascolto della parola di Dio fa sì che lo Spirito Santo incida in noi le parole di Gesù e le richiami in quel momento alla memoria, perché vengono appunto ripetute. Ma quest'opera è un'opera che lo Spirito Santo vuol portare avanti nel nostro quotidiano. Facciamo un esempio semplice, ogni giorno dobbiamo prendere delle decisioni, lo Spirito di Dio lavora in noi perché possiamo ricordare le parole di Cristo e lasciarci guidare da esse, vivendo in comunione con Lui. Ma potremmo dire che lo Spirito Santo cerca di porre tutta la nostra vita sotto il ricordo delle parole di Cristo. Cosa vi voglio dire? Noi ogni giorno viviamo dei fatti, ma non soltanto diamo una lettura dei fatti. Così anche la nostra memoria è un ricordo di eventi, ma al contempo anche un ricordo della lettura che abbiamo dato a quegli eventi. Lo Spirito Santo cosa fa? Opera in noi, nella misura in cui il nostro cuore è aperto a lui, perché tutto sia letto e riletto in forza delle parole di Dio, che sono Spirito e Vita. Perché è importante questo? Perché tante volte noi soffriamo non tanto per i fatti, ma per la lettura che diamo ai fatti. Vi è una lettura carnale che conduce a rivalità, gelosie, disprezzi di sé, vittimismo, continui rimpianti per ciò che non è stato, per le aspettative deluse, quante persone rimangono incastrate in una lettura distorta e parziale del loro passato. Allora lo Spirito Santo cosa fa? Cerca di porre tutto il nostro vissuto sotto il ricordo delle parole di Cristo, ci aiuta a leggere la realtà dalla prospettiva di Dio e ci aiuta a rileggere la nostra storia alla luce del suo provvidente amore. Ad esempio lo Spirito Santo spinge delicatamente fuori dal risentimento, aprendoti alla misericordia, aiutandoti a cogliere che magari quella persona che ti ha ferito in quel momento arrivava lì, quello poteva dare, o ti aiuta a cogliere i frutti di crescita che possono essere conseguiti ad un momento doloroso, rendendoti conto di essere diventata una persona migliore proprio grazie a quell'episodio triste o difficile. O ancora ti aiuta a riscoprire come il padre non ti abbia mollato nemmeno quando attraversavi una grande sofferenza. Ricordo una testimonianza molto bella di un uomo che, riunito in preghiera con la sua comunità, iniziò a ricordare un evento che aveva rimosso. Aveva 5 anni, seconda guerra mondiale, c'era una grande fame nel suo paese, i bambini decidono di andare a rubare nel campo dei tedeschi. I tedeschi li beccano, lui era nascosto in mezzo alle foglie, che piangeva e tremava, un ufficiale, appunto, lo trova, lo prende in braccio e vedendolo piangere e tremare dalla paura, lo abbraccia con tanta tenerezza. I soldati tedeschi li lasciano andare, ma il giorno dopo vanno a fare razzia nel loro paese. Questo ufficiale entra in casa di questo bambino senza saperlo e dice alla sua madre di dare tutto quello che aveva. La donna disse: Piuttosto mi arresti, non abbiamo nulla, io sto preparando da mangiare ai bambini del quartiere, preferisco morire quest'uomo, guardando verso il basso, si accorse del bambino, lo stesso bambino che aveva incontrato il giorno prima, che piangeva e tremava in un angolino, e chiese alla donna, come si chiama lei? Maria. Quest'uomo, al sentire il nome Maria, si commosse e le disse, dobbiamo pregare che questa guerra finisca presto. La madre di questo bambino tirò fuori dalla tasca un rosario e rispose, vede questo rosario? se sapesse quante Ave Maria ho pregato da tappezzare il cielo. Quest'uomo abbracciò la madre, abbracciò nuovamente il bambino e se ne andò. L'indomani fece mandare tantissimo pane in quella casa che la donna poté condividere con tutto il quartiere e quest'uomo nel ricordare commosso tutto ciò, pregando, diceva, Signore, ti ringrazio perché ora mi rendo conto in quel momento buio dove tu ti sei manifestato attraverso quell'ufficiale tedesco e ti ringrazio perché ora aiutandomi a ricordare e rileggere questo avvenimento stai di nuovo guarendo e liberando il mio cuore. Cari fratelli e sorelle, questo vuol fare lo Spirito Santo. Dunque, se vi sono eventi che ancora non abbiamo accolto, accettato. Mettiamoli in preghiera davanti a Dio e apriamoci con fiducia, con un sacerdote, un consacrato, una consacrata una persona spiritualmente matura, perché possa aiutarci nel nome del Signore a leggere con occhi nuovi quell'evento. Anche lì Dio vuol dirci qualcosa, illuminarci, guarirci e sciogliere i nodi del nostro cuore. Apriamo dunque come una vela il nostro cuore allo Spirito Santo, perché possiamo diventare docili alle sue emozioni per vivere sulla terra secondo il cielo, per vivere in questo mondo da veri figli del Padre, lasciandoci insegnare da Lui l'arte di credere e di amare. Che il Buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.